Buonasera a tutti ci ritroviamo qui per questo atto ufficiale di inaugurazione della terza edizione di Lombiano Lab aggiungiamo i microfoni, va bene così? devo parlare più vicino? a posto? Salutiamo innanzitutto a nome degli organizzatori le autorità presenti per l'odierno appuntamento che potremo sintetizzare nel sindaco di Cida Valdarno, Fabrizio Giovannoni, che oramai non è più un'autorità esterna allo piano lato, un fan di lo piano lato, ma dire di più è una delle colonne di lo piano lato. In questa occasione è stato accompagnato dall'assessore alla cultura del Comune di Cisa Valdarno, Margherita Ghiandelli. Salutiamo altresì tutti i partecipanti che sin sì, da questo giovedì sono presenti allo piano, che per Loppiano Lab, come espositori, come relatori, come spettatori, in ogni caso come attori perché l'Obiano Lab è sempre più un vero e proprio laboratorio di idee e azioni per l'Italia. Tra di loro bisogna ancora ricordare che una buona parte dei partecipanti ha un'età eh, diciamo, non ancora avanzata, diciamo che sono i giovani sono in percentuale molto elevata quest'anno più degli anni precedenti e di questo siamo felicissimi. E ricorderei anche, non sono presenti qualcuno forse è presente, ma anche i ragazzi e i bambini. Quest'anno allo Piano Lab ci sono dei laboratori anche per loro. Anche l'anno scorso si era cominciato, ma quest'anno, soprattutto sabato e domenica, ci saranno dei veri e propri laboratori per i ragazzi e per i bambini perché non si ha età per partecipare allo Piano Lab. Piano Lab dicevo laboratorio di idee e azioni per l'Italia, la nostra amata Italia che tanti problemi ha in questo momento, ma anche tante energie non sfruttate dovere. Lo piano lab è in qualche sorta un incubatore, per usare una metafora zoologica, oppure un vivaio, per usa usare invece una metafora botanica o calcistica, se volete, è un vivaio di iniziative per l'Italia. Potremmo usare come sintesi del modo di lavorare qui a Loppiano questa espressione, risvegliare le energie imposte e condividerle per migliorarle. È la terza volta, quindi, che ci troviamo qui, in questa hall del polo imprenditoriale Lionello Bonfanti per l'inaugurazione di Loppiano Lab, che ormai è divenuto una tradizione, direi, consolidata. Due anni fa, nel settembre 2010, settembre 2010, sembra un'era geologica fatta, ma nello stesso tempo era ieri, l'altro ieri, ci ritrovamo qui attorno ad un tema importante. Quale paese, quale unità? Innovare in economia, formazione e cultura. L'anno scorso invece il tema fu sperare con l'Italia in rete per il bene comune del centocinquantesimo dell'unità d'Italia. Quest'anno il tema scelto è invece il seguente, Italia-Europa, un unico cantiere tra giovani, lavoro e innovazione. Come vedete ci sono, per ognuno di questi anni c'è stata una sintonia forte anche con l'attualità che si viveva in quel momento. In questo momento l'Europa è al centro dei nostri interessi, così come i giovani, il lavoro e la necessaria innovazione. Noterei inoltre la progressione, il primo anno l'unità del paese era declinata proprio sull'innovazione, nel secondo sul bene comune, quest'anno sulla dimensione che ci trascende anche la dimensione europea, una progressione maturata nel tempo, perché lo Piano Lab non è solo un avvenimento puntuale che si svolge piano piano in due, tre, quattro giorni, no, è un laboratorio che prosegue tutto l'anno sottolineerei pure il fatto che alcune idee elaborate qui allo Piano Lab, penso all'incubatore di, di impresa, penso al tema dell'intercultura o ancora la questione della legalità, sono diventate patrimonio del Progetto Italia, un movimento di pensiero e di azione promosso dall'insieme del Movimento dei Focolari in Italia. E tutto ciò avviene sempre in collaborazione con altri, con qualcuno, con associazioni, con enti, con organizzazioni varie, perché a Robiano Lab sin dal primo anno si impara a fare rete con altre persone e con altre reti, ma ancora più si impara a essere rete.